distribuzione ineguale dei vaccini è appunto il segno probabilmente di una catastrofe morale, è stato il direttore eh, generale dell'OMS che si è espresso in questi termini. Pensate per, per darvi l'ultimo numero che noi avevamo in programma nel primo trimestre di vaccinare 20 milioni di persone, siamo a circa 5 milioni e mezzo, quindi è molto difficile che a fine marzo si arrivi ai 20 milioni in Italia che è un paese sviluppato, o dovrebbe essere. Allora, eh, sulla disponibilità del, delle dosi dei vaccini incide la proprietà intellettuale, incide la proprietà intellettuale ehm, ed incidono, altre, eh, incidono i brevetti per invenzione ed incidono altre forme di controllo dell'informazione come i segreti eh, commerciali. Dunque di sicuro la proprietà intellettuale è un tema rilevante eh, per la pandemia, non solo per quanto riguarda i vaccini ma anche per quanto riguarda tutto quello che costruisce eh, la conoscenza eh, utile a, eh, a produrre dispositivi medici, eh, farmaci e appunto anche vaccini per contrastare eh, il, eh, la Covid-19, il virus. La malattia che è scatenata dal virus. Quindi mh, quello a cui stiamo assistendo è eh, diciamo, un'esigenza eh, di accedere, ad esempio, alle pubblicazioni scientifiche, ai dati eh, della ricerca e a una serie di altri eh, dispositivi per eh, poter, appunto, contrastare l'avanzata del virus. Le tecnologie vaccinali in particolare sono oggetto di brevetto per invenzione industriale. Il brevetto per invenzione industriale dal punto di vista dell'effetto economico è sostanzialmente un monopolio, un monopolio legale. Ma come vi accennavo il controllo esclusivo delle informazioni riguarda anche altre forme eh, giuridiche di ehm, controllo esclusivo, cioè i segreti commerciali e anche i diritti di esclusiva sui dati relativi ai test clinici di sicurezza, eh, una regolamentazione che deriva dall'articolo 39 paragrafo 3 dei TRIPS, che sono i Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, cioè gli accordi relativi alla proprietà intellettuale nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il brevetto per invenzione industriale, lo dico a beneficio di chi non avesse tanta familiarità con il brevetto, è sostanzialmente un diritto di esclusiva, quindi come dicevo un monopolio limitato in ampiezza e durata, dura 20 anni, trasmissibile mediante contratto, ad esempio attraverso una cessione oppure attraverso eh, un trasferimento eh, limitato in ampiezza e in durata, quindi una licenza che può essere una licenza esclusiva oppure una licenza non esclusiva. Esistono brevetti di prodotto e brevetti di processo. Per eh, avere diritto eh, all'esclusiva occorre appunto ottenere il titolo brevettuale e questo passa attraverso un uh, procedimento eh, amministrativo gestito da un ufficio che eh, in italia si chiama ufficio brevetti e marchi che ehm, verifica i requisiti per la brevettabilità che sono la novità l'attività inventiva l'applicabilità all'industria la liceità e la sufficiente descrizione allora spesso eh, diciamo, viene individuato il brevetto come un'alternativa al segreto eh, industriale, segreto commerciale. Perché? Perché il brevetto prevede appunto eh, la sua pubblicazione. Dopo un certo tempo, normalmente 18 mesi dal deposito della domanda di brevetto, il brevetto viene pubblicato eh, e viene pubblicato con una sufficiente descrizione. Eh, questo significa che il contenuto dell'invenzione industriale poi diventa pubblico e anche se il titolare del brevetto ha il controllo esclusivo sull'invenzione eh, tutto il resto del mondo lo può eh, studiare quindi c'è una specie di trade off un patto tra il pubblico eh, che concede il brevetto e il titolare del brevetto il, brevetto, il titolare del brevetto gode di un'esclusiva ma il pubblico ha un accesso alla conoscenza, tutto questo in teoria Uh, perché ad esempio la uh, sufficiente descrizione è mh, compiuta strategicamente da coloro i quali si dedicano alla, appunto, alla redazione di questi documenti. Quindi il brevetto descrive soltanto alcune cose della tecnologia uh, e dunque mh, molto ri rimane nel controllo uh, esclusivo del titolare del brevetto. Uh, il che significa che questo trade off è tutto da uh, dimostrare in concreto, cioè la possibilità di accedere alla tecnologia attraverso la pubblicazione del brevetto è qualcosa che va verificata di volta in volta. Ovviamente eh, ci sono una serie di problemi eh, sui brevetti, per esempio sull'effettiva eh, novità di alcuni brevetti, quindi c'è una polemica su questo, ad esempio in ambito farmaceutico, perché si dice che a volte gli uffici brevetti concedono eh, brevetti che non meriterebbero di essere concessi. Eh, a fronte della concessione di un brevetto per invenzione industriale che su un vaccino che avviene all'interno di un territorio dello Stato o in più territori, perché il titolare del brevetto può decidere di estendere eh, il brevetto in vari Stati, il brevetto ripeto, è un titolo territoriale, quindi riguarda soltanto lo Stato che lo ha concesso o gli Stati che lo hanno concesso, a fronte di questa situazione, se eh, si vuole in qualche modo eh, accedere alla conoscenza del brevetto e renderla disponibile a tutti, esistono una serie di strumenti giuridici. Uno è la licenza obbligatoria con cui lo Stato impone al titolare del brevetto di licenziare il brevetto stesso, anche a terzi, non solo allo Stato, a fronte del pagamento di un equocompenso. Poi c'è l'espropriazione, prevista per esempio in Italia dall'articolo 141 del codice della proprietà industriale e poi c'è una legislazione di emergenza, cioè poteri di intervento sulle imprese, requisizione per esempio della tecnologia, eh, in casi come quelli della pandemia. Ad esempio la Francia si è dotata di una eh, legge di questo genere, cioè lo Stato francese ha il potere di intervenire pesantemente sulle imprese per accedere a tutti i dispositivi utili al contrasto della pandemia, un po' come avviene eh, nei periodi di guerra. L'altro strumento che mh, può fare da cappello agli interventi eh, a livello nazionale è quello della sospensione a livello internazionale dei diritti di proprietà intellettuale e dunque anche dei brevetti, perché è una possibilità che eh, è, è concessa dall'Organizzazione Mondiale del Commercio anche in riferimento alla proprietà intellettuale. Questa richiesta è stata avanzata il 2 ottobre dall'India e dal Sudafrica e ha avuto l'adesione eh, di tantissimi stati e di associazioni che eh, premono appunto per la condivisione della tecnologia vaccinale. Devo ricordare eh, a coloro che magari non sono addentro alla materia che l'Italia sorprendentemente non ha, dispone di una norma sulla licenza obbligatoria in caso di eh, tutela della salute pubblica come è eh, la situazione attuale, quindi c'è una lacuna assolutamente inspiegabile a mio modo di vedere perché in altri grandi stati europei invece la licenza obbligatoria c'è. Ora se andate un po' a seguire il dibattito, ho creato una, una pagina web pubblica su questa lezione, sul mio blog robertocaso.it eh, e quindi potete andare a spucciare un po' della documentazione che ho cercato di raccogliere. Ecco, Se andate a vedere quella documentazione eh, troverete un filone eh, che eh, sostanzialmente sostiene che i brevetti non sono eh, eh, il problema in questo momento storico potete, potete diciamo, trovare traccia di tutto questo sul foglio, che è stato uno dei quotidiani a livello albino italiano, è stato uno di, dei quotidiani che ha assunto questa posizione più pro, eh, pro patent, più eh, a favore dei brevetti. Ora, l'affermazione che i brevetti non sono un problema a me pare avventata, eh, per una serie di ragioni che adesso esprimerò, eh, ma cercherò anche di ehm, come dire, sfatare alcune eh, informazioni poco corrette, se preferite delle fake news. Um, ripensavo la frase ipse dixit e diciamo, mi viene da pensare che quando è stata coniata quella frase, un po' di, un po di anni fa, evidentemente si stava pensando ai tweet di, del professor Burioni, il quale a un certo punto, nell'ambito di questa discussione, eh, dice i brevetti non sono il problema, peraltro Moderna li ha rilasciati, ora anche su questo di eh, fare un pochettino di chiarezza. Allora eh, vi farò grazia diciamo, di una letteratura sterminata che solleva dubbi di fondo sulla proprietà intellettuale e sui brevetti, quindi ehm, non posso entrare evidentemente nel dettaglio di questa letteratura, ma eh, posso dirvi però che esistono eh, modelli teorici che eh, immaginano un, un mondo migliore, quindi un mondo che funziona meglio, eh, senza i brevetti, in particolare senza quelli sui farmaci. Eh, ho messo eh, diciamo, la fotografia di Giorgio Gabber perché questo mi ricorda un po' eh, la famosa canzone di Giorgio Gaber su che cosa è la destra e che cosa è la sinistra. Ecco, Se andate a vedere la letteratura sulla proprietà intellettuale, non riuscite a capire se la proprietà intellettuale è di destra e di sinistra, perché l'ostilità nei confronti della proprietà intellettuale è assolutamente trasversale. Quindi c'è un pensiero liberista, eh, che classificherei più a destra rispetto al pensiero socialista, che è eh, da sempre ostile alla proprietà intellettuale. L'ultimo in, eh, in termini temporali è probabilmente il famoso libro di Boldrin e Levin contro la proprietà intellettuale, Against Intellectual Property, tradotto in italiano dalla terza, abolire la proprietà intellettuale. Ora questa discussione è in gran parte eh, diciamo, eh, di taglio teorico, perché eh, il problema è che mh, al momento la proprietà intellettuale c'è e non possiamo fare una precisa analisi empirica di come sarebbe l'innovazione senza la proprietà intellettuale e i brevetti. Quindi al momento disponiamo di una difficile analisi empirica partendo dall'esistente, quindi da una scelta politica al monte che è quella di concedere eh, la proprietà intellettuale, che è un monopolio come eh, dice uno dei famosi liberisti, uno dei più famosi Fonaie, che è un monopolio artificiale creato dallo Stato. Ora, ehm, che cosa succede all'interno del dibattito dei brevetti e della pandemia? Che appunto questo dibattito si polarizza. Eh, io non voglio entrare nel, nel gioco della polarizzazione, però mi limito a eh, sollevare alcuni dubbi sugli argomenti che sono stati spesi a favore dei brevetti. Uno è quello di, di Burioni, eh, Moderna ha rilasciato i brevetti. Allora questa frase dal punto di vista giuridico non significa alcunché. Perché Moderna non ha rilasciato i brevetti, ha soltanto dichiarato unilateralmente che non tutelerà i brevetti durante la pandemia, che è una cosa molto diversa. Perché eh, rilasciare un brevetto, inteso diciamo, nel linguaggio giuridico, tradotto in un linguaggio giuridico, sarebbe rinunciare al brevetto. Per esempio, pubblicare distruggendo la novità brevettuale prima di chiedere il brevetto stesso eh, la, com, come dicevamo il brevetto funziona sulla novità quindi se il, colui che ha inventato la tecnologia invece di chiedere il brevetto pubblica distrugge il requisito della novità questa è una scelta che è nella possibilità nel potere di chi ha inventato chiunque inventa può scegliere di inventare oppure può fare come Jonas Salk sul vaccino antipolio di non brevettarlo Uh, seconda affermazione, i prezzi sono uh, già molto bassi, quindi in realtà non abbiamo un problema di prezzo uh, monopolistico Allora andando a guardare almeno le notizie uh, a, che sono accessibili sui prezzi praticati dalle imprese In realtà questi prezzi appaiono differenti, quindi le imprese praticano prezzi differenti in territori e in stati differenti che cosa significa un prezzo basso? A questo punto lo dobbiamo, eh, lo dobbiamo capire meglio. Ma in ogni caso, dal mio punto di vista, il problema del monopolio non è un problema solo riguardante il prezzo, è un problema di potere decisionale. Dare un brevetto, quindi dare un monopolio sul vaccino, significa che la, sarà l'impresa a decidere, a decidere a chi vendere, quando vendere e così via. Terza affermazione, i brevetti non sono decisivi, serve anche il know-how, per cui le licenze obbligatorie sarebbero sostanzialmente inutili. Eh, come vi ho detto all'inizio della, della, della lezione, anche io ho dei dubbi sul fatto che le licenze obbligatorie possano essere eh, del tutto efficaci, ciò nonostante è anche vero che… Poter disporre dell'uso del brevetto potrebbe aiutare, cioè potrebbe essere la base sulla quale costruire una produzione autonoma senza bisogno di rivolgersi alle imprese. Quarto eh, argomento ricorrente. Intervenire giuridicamente sui brevetti, per esempio con un'espropriazione o con una licenza obbligatoria, distrugge l'incentivo. Ora questo è un argomento chiaramente proiettato al futuro, perché si dice se si interviene sui brevetti eh, si distrugge eh, quello che sarà l'incentivo a produrre nuovi vaccini, nuovi farmaci. Ora questo argomento è eh, sostanzialmente non dimostrabile sul piano empirico in questo momento perché non abbiamo un termine di paragone, non sappiamo se in realtà questo incentivo sparirebbe in assenza di brevetto. In ogni caso c'è un controargomento che riguarda il diritto dell'emergenza. Siamo in una situazione pandemica, usciremo dalla, eh, da questa pandemia solo quando avremo una campagna vaccinale eh, efficace in tutto il mondo, forse è il caso di eh, intervenire giuridicamente sui preventi. C'è poi un argomento che secondo me ehm, è difficilmente eh, confutabile ed era quello che, a cui ho accennato prima. Il brevetto diritto di esclusiva eh, ha un effetto molto importante che è un effetto direi politico sposta l'asse decisionale dal potere pubblico al potere privato le case farmaceutiche i disastri che sono in corso sono sotto gli occhi di tutti non è quindi un solo una questione di prezzo e dobbiamo considerare che le decisioni delle case farmaceutiche sono oh, orientate al profitto mentre gli stati dovrebbero avere a cuore la salute eh, innanzitutto la salute dei propri cittadini questo implica che il problema della, eh, della gestione della proprietà intellettuale va affrontato a monte e cioè nel rapporto tra pubblico e privato e qui entro eh, in un terreno che è innanzitutto storico, quindi eh, vi offro alcune pillole di storia, fermo restando che se volete approfondire dovete fare un po' di ricerca sul eh, materiale, sul tanto materiale che c'è a disposizione allora, i brevetti sui farmaci non sono sempre esistiti e non sono esistiti ovunque. Fino all'avvento delle biotecnologie a basso costo era lo Stato che aveva un ruolo preminente nella produzione dei vaccini. Quindi eh, esistevano anche istituti di ricerca privati che facevano e si dedicavano alla produzione dei vaccini, ma sicuramente lo Stato aveva un ruolo eh, altrettanto importante se non addirittura preminente. Poi la produzione è stata via via lasciata alle imprese. Quando le biotecnologie hanno consentito di eh, scalare i costi e quindi di abbattere i costi e di dare la, alle imprese la possibilità di produrre più facilmente eh, queste stesse tecnologie, lo Stato sostanzialmente ha dismesso la sua capacità di produrre vaccini e l'ha delegata alle imprese. Tuttavia il ruolo dello Stato rimane molto rilevante sul piano della ricerca di base. Se non che la ricerca di base, che prima era sostanzialmente una ricerca pubblica, non solo nel senso che veniva finanziata dal pubblico, ma anche nel senso che veniva resa pubblica, a un certo punto, come anticipavo all'inizio della lezione, ha subito il processo della commercializzazione della ricerca delle università. Questa commercializzazione della, della ricerca e delle università eh, incrocia anche il fenomeno della mercificazione della conoscenza scientifica. Pensate che tutto il nostro sistema di infrastruttura, di comunicazione della scienza è stato delegato, per fare un esempio diverso dai brevetti, cioè l'editoria scientifica è stata delegato ai privati. Quindi tutto l'ecosistema delle pubblicazioni scientifiche e nelle mani di grandi imprese, sempre di meno nelle mani di piccoli editori perché questi grandi imprese come Elsevier monopolizzano eh, tutto lo scenario della, della infrastruttura tecnologica di comunicazione della scienza. C'è una legge simbolo eh, della nuova ondata liberista eh, che eh, colonizza anche l'università ed è il Bay Act del 1980 statunitense. Questa legge sostanzialmente dà la possibilità, dà il diritto alle università finanziate con fondi pubblici federali degli Stati Uniti di brevettare eh, quello che è stato trovato con eh, il finanziamento pubblico. Quindi da quel momento in poi le università americane hanno il diritto di brevettare quello che è stato eh, finanziato con i soldi dei contribuenti. È una scelta appunto che cade simbolicamente nel 1980, quando ormai l'onda liberista è in piena avanzata, siamo in epoca reganiana, e eh, a un certo punto con un certo ritardo, direi un bel po' di ritardo, il mantra del trasferimento tecnologico, cioè il fatto che la brevettazione universitaria sarebbe stata la nuova eh, pietra filosofale, arriva anche in Italia e l'Italia con giovanile quanto immotivato entusiasmo sposa o cerca di sposare in maniera per la verità piuttosto abborracciata, il eh, modello legislativo eh, americano, modificando anche eh, la legge dei brevetti consentitemi di fare un po' di amar corda. a quanto pare non è molto elegante autocitarsi, ma sono andato a rileggermi, perché ovviamente non me le ricordo, le cose che avevo scritto eh, diversi anni or sono, quando ancora non mi occupavo di, eh, di scienza aperta e di accesso aperto, mi occupavo invece però di trasferimento tecnologico dall'università eh, al mercato e Avevo scritto, eh, leggendo, ma non avevo scritto niente di originale, avevo solamente cercato di leggere con attenzione la letteratura americana, eh, avevo scritto che l'inevitabile compressione del pubblico dominio, determinata dal trasferimento tecnologico e della libera circolazione delle informazioni, potrebbero comportare costi eccessivi nel lungo periodo, nonché sortire un rallentamento piuttosto che un'accelerazione dell'innovazione. Dell quindi il modello della brevettazione universitaria probabilmente non è il modello migliore. Che significa eh, tutto questo in epoca pandemica e di vaccini anti-covid? Che si leggono notizie di stampa, forse le avrete lette anche voi, ma se non le avete lette le potete trovare nella documentazione che ho accumulato, nel sito che vi ho detto, si, legge, si leggono notizie di stampa in cui anche in Italia la TAL Università ha brevettato eh, un vaccino anti-Covid e che sta per cedere il proprio eh, brevetto a un'impresa privata. Potrebbe anche essere un'impresa privata estera oppure un'impresa italiana controllata dall'estero, come pare sia in uno di questi casi italiani. Ora, tutto questo a me è apparso, e qui voglio aprire un terreno di discussione con voi, è apparso veramente paradossale. Perché? Perché eh, se è vero che l'università è in grado di arrivare al brevetto del eh, vaccino, vuol dire che il ruolo della grande impresa farmaceutica, cosiddette Big Pharma, è sostanzialmente marginale. Questo sembra essere per esempio il caso eh, di AstraZeneca, in cui a quanto pare, a quello che sono riuscito a capire, l'Università di Oxford ha avuto un'importanza una fondamentale. Ora vorrei capire se questo modello, cioè dell'Università finanziata dai soldi del contribuente che brevetta il vaccino e cede il vaccino all'impresa, sia effettivamente il modello migliore che noi possiamo immaginare. Io, eh, diciamo, assieme ad altri colleghi, ho immaginato un altro modello, infatti eh, lo abbiamo messo per iscritto e mandato al governo, come si dice, a futura memoria. Eh, quindi in quella lettera aperta dell'Associazione Italiana per la promozione della scienza aperta, noi immaginiamo questo tipo di modello. L'università e gli istituti di ricerca pubblico, pubblici pubblicano le invenzioni e quindi distruggono la novità brevettuale, A quel punto la tecnologia è a disposizione di tutti, non solo dell'Italia ma del mondo intero. Lo Stato si fa carico dei test clinici di sicurezza che costano molto ed espongono eh, evidentemente colui che fa i test a rischio eh, di andare incontro all'insuccesso. Le imprese producono e praticano prezzi concorrenziali, come si fa con i farmaci generici. A livello mondiale si riproduce lo schema della eh, rete di monitoraggio eh, della vaccinazione per l'influenza. Alla fine della mia presentazione c'è um, uh, l'indicazione di un bellissimo articolo di una collega americana che si chiama Amy Kapczynski la quale ha scritto un lunghissimo articolo di 100 pagine in cui descrive appunto come funziona la rete di monitoraggio vaccinale mondiale dell'influenza, che appunto non si basa sulla proprietà intellettuale, ma si basa sulla scienza aperta. Mi avvio alla conclusione, per poi aprire un dibattito con voi, e sono quindi giunto al terzo punto, in cui eh, declino eh, diciamo, le possibilità che noi abbiamo sul, sia sul diritto dell'emergenza cioè su quello che possiamo fare in questo momento a, a fronte della, della pandemia sia sul piano del diritto del futuro allora innanzitutto a mio modo di vedere l'Italia deve eh, dotarsi di una norma sulle licenze obbligatorie pur essendo lo strumento della licenza obbligatoria limitatamente efficace è abbastanza scandaloso che uno Stato avanzato come l'Italia non abbia una norma che consenta allo Stato di intervenire eh, sulla licenza obbligatoria in una situazione di tutela della, eh, emergenziale della salute come questa. Andrei anche eh, oltre la licenza obbligatoria e, e cercherei di ispirarmi al modello francese, dando allo Stato i pieni poteri di intervento eh, eh, sulle imprese per quanto riguarda il contrasto alla pandemia. A livello mondiale si dovrebbero sospendere i diritti di proprietà intellettuale, come chiesto dall'India, dal Sudafrica e da tanti altri per tutta la durata della pandemia e condividere le informazioni. Questo è quello che si potrebbe fare sul piano del diritto dell'emergenza. Eh, guardando al futuro, perché purtroppo eh, potrebbe non essere l'ultima pandemia, visto lo stile di vita che abbiamo messo su eh, negli ultimi cento anni, ecco, a, questo, a fronte di questo futuro noi forse dobbiamo ripensare il rapporto tra la ricerca pubblica e la ricerca privata, soprattutto nel campo dei brevetti eh, sui farmaci. Quindi prendere anche in considerazione l'abolizione dei brevetti, senza che questo suoni assolutamente scandaloso, o almeno eh, prendere in considerazione l'abolizione dei brevetti su alcune particolari categorie dei farmaci, ripensare i segreti commerciali e l'esclusiva sui dati clinici che non ho trattato oggi, ripensare la regolamentazione dei brevetti universitari e del trasferimento tecnologico, disciplinando in modo stringente i conflitti di interesse, perché qui la commercializzazione dell'università assume una connotazione piuttosto sinistra, nel senso che, il professore che inizia a brevettare e poi eh, come dire, viene ammaliato, viene eh, affascinato dall'idea di poter guadagnare, eh, di poter valorizzare nel senso di guadagnare, è qualcosa di diverso, almeno nella mia idea, eh, dal classico professore universitario e poi tradurre in regole operazionali il diritto umano alla scienza, eh, che è fotografato dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, oltre che dal patto eh, internazionale sui diritti eh, civili, culturali, eh, sempre delle Nazioni Unite, all'articolo 15, che appunto eh, sarebbe declinabile, secondo anche quello che dice le Nazioni Unite, che dicono le Nazioni Unite anche nel, nel senso del diritto umano alla scienza aperta. Eh, quindi questo diciamo, programma eh, di traduzione delle regole operazionali nella classica dichiarazione del diritto umano, del diritto universale, è ovviamente un programma diciamo, legislativo e giurisprudenziale molto ampio, che non ho il tempo di affrontare qui, ma ve la lascio come spunto di riflessione.